Il futuro della satira è il titolo di questo appuntamento. Noveatori da tutto il mondo ci hanno raccontato, attraverso le immagini, la loro visione sul futuro della satira e della libertà di espressione. Lascio ora la parola a Thierry Vissol, direttore del Centro Lipex della Fondazione di Vagno. Buongiorno, uh, mi chiamo Chieri Vissol, sono un economista, un storico e ho lavorato per uh, molti anni, 36 a dire il vero, come funzionario della Commissione Europea e nell'ultima parte della mia carriera sono stato incaricato della um, politica di informazione particolarmente audiovisiva della Commissione Europea. E, Dentro questo lavoro ho dato molta attenzione a vari tipi di strumenti di informazione. Così ho creato per esempio una rete di radio internazionali, di radio europee per informare sull'Unione Europea, ho ricostruito i programmi televisivi di Euronews, ho creato una rete di media internet, tra cui internazionale in Italia, per parlare dell'Europa in dieci lingue. E in tutti questi campi ho sempre voluto dare un'importanza, una grande importanza, alla satira politica. Perché considero, e all'epoca i miei capi erano d'accordo, che fare della satira anche sull'Unione Europea era un modo per aprire un dibattito e spingere la gente a pensare un po' a quello che si faceva e forse a dare un piccolo interesse all'Unione Europea. Così quando sono arrivati, arrivato in posto a Roma, ho continuato questo lavoro e ho creato un concorso internazionale, con Internazionale tra l'altro, di vignette sull'Europa. Era un concorso che si chiamava Una vignetta per l'Europa. E ho fatto questo sette anni di seguito. E questo ha interessato la Fondazione di Vagno, e quindi abbiamo cominciato anche a collaborare con la Fondazione su questi temi e su quei temi europei, ovviamente. Quindi quando ho preso la, la mia pensione, eh, quattro anni fa, ho proposto alla Fondazione di creare un centro all'interno della Fondazione che si occuperebbe appunto di libertà di espressione, di libertà di stampa e di eh, promozione della satira politica. E questo centro è stato creato il primo gennaio 2017 e si chiama il Centro Libre Expression, che è una parola un po' difficile da dire in italiano, quindi l'abbiamo riassunto e tagliato, e adesso si chiama LibEx, che è molto più facile da pronunciare per italiani. E questo Centro Libre Expression, LibEx, è un centro che, ho voluto, che abbiamo voluto Euro-Mediterraneo, cioè che permetteva di collegare le due sponde del Mediterraneo e fare in modo che vignettisti o giornalisti dell'altra sponda potessero avere anche una possibilità di pubblicare o di venire a fare delle conferenze a Conversano o altrove laddove lavoriamo. Quindi questo centro è uno dei pilastri della Fondazione e tra l'altro avrà un'importanza un po' più grande una volta che avre avremo finito eh, tutti i lavori di ristrutturazione dei locali della Fondazione e ci sarà una stanza dedicata alla libertà di espressione e alla satira politica. Allora intanto che cosa facciamo con questo centro? Molte cose... Eh, forse potremmo fare anche di più, ma già ne facciamo abbastanza, contenuto che eh, ovviamente in una fondazione i soldi non sono enormi e quindi eh, limitano le possibilità eh, di attività, perché molte attività richiedono un finanziamento. Intanto eh, l'attività principale è collegata all'idea di informare sia eh, attraverso delle conferenze che possiamo fare, all'interno delle varie attività della Fondazione, come la Scuola della Buona Politica, ma soprattutto con il, il festival annuale che si chiama il Festival Lector in Fabula. Durante questi festival ogni anno organizziamo delle conferenze sui temi legati alla libertà di espressione e delle mostre di vignette con dei vignettisti che fanno parte della rete che, ho, che abbiamo potuto creare. È una rete abbastanza importante perché eh, abbiamo dei corrispondenti in 55 paesi del mondo e circa 300-400 vignettisti con chi siamo collegati che si, ci mandano le loro vignette, che partecipano ai concorsi o alle mostre che stiamo organizzando. E di fatto quest'anno, per esempio, abbiamo organizzato una mostra all'occasione delle... Anniversario dei 70 anni della Convenzione Europea dei Diritti Umani e quindi abbiamo chiesto a vignettisti editorialisti, eh, come si dice in inglese eh, editorial cartoonist, cioè eh, vignettisti che pubblicano eh, generalmente sulle prime pagine dei, dei giornali del loro paese. E quindi abbiamo chiesto a vignettisti di questo genere in 47 paesi di mandarci delle vignette sul tema appunto della libertà di espressione, della libertà di stampa o della libertà di satira. E questo ha permesso con una giuria internazionale di selezionare 55 vignette, di, ottenere, di dare un premio ai tre migliori che sono stati scelti dalla, dalla giuria e organizzare una mostra che si trova nel castello di Conversano e un catalogo. Il titolo del catalogo si chiama Abbaso la Satira. Al di là di queste attività con la Fondazione, ovviamente abbiamo altre attività di mostre, conferenze con vari partner, tra cui eh, principalmente internazionale, ma anche con altre fondazioni, eh, con altre organizzazioni no profit, e fare anche delle conferenze per i professori, per la formazione, ha la libertà di espressione, perché è molto importante di insegnare eh, e che cosa vuol dire la libertà di informazione, che non è una libertà di dire qualsiasi cosa in qualsiasi modo, ci sono delle regole, ci sono delle legislazioni che si devono eh, rispettare. Un'altra attività consiste nel pubblicare eh, i nostri eh, vignettisti, membri della rete, in vari eh, media, su internet, principalmente ovviamente sul sito internet della fondazione che è pagina21.eu dove pubblichiamo ogni giorno due vignette che vengono di questi vignettisti di tutto il mondo. Poi ovviamente lavoriamo con altri siti e anche con dei giornali o con dei magazine come per esempio Confronti in Italia o un norvegese che si chiama Nitaida. E quindi al di là di questo, nei nuovi uh, locali che avremo ci sarà una biblioteca con uh, un grande numero di libri su questi temi e anche di uh, riviste come ovviamente Charlie Hebdo, ma anche, anche altre uh, dedicate alla satira politica. Infine abbiamo un progetto che forse riusciremo a realizzare a un momento o un altro e di creare un luogo dove potrebbero incontrarsi dei vignettisti delle due sponde del Mediterraneo e stare per un mese o due mesi due mesi a confrontare il loro lavoro e soprattutto a lavorare sulla regione e a fare vedere, diciamo, in, durante conferenze o durante pratiche, eh, corsi eh, di disegni, fare entrare dentro le scuole della regione un'idea che la vignetta può essere uno strumento di educazione e quindi grandissime, tantissime attività, molto impegno e una rete assolutamente straordinaria di vignettisti. Grazie. Aden è una vignettista illustratrice che vive a Madrid. Ha sempre disegnato e le sue matite l'hanno accompagnato in tutte le fasi della sua vita. Infatti dal 2010 cura le pagine web di Frankly Speaking e cura anche le illustrazioni per la comunicazione di importanti ONG come UNESCO Paesi Bassi e Amnesty International Madrid. Nel 2018 però ha deciso di cambiare strada, infatti si dedica a, a pieno all'illustrazione e a progetti di libri per bambini. Buongiorno Andoren, allora, non parli italiano quindi we are going to speak in English. Is it ok for you? Yeah. Yeah. Uh, You send, uh, you send me a, a drawing, a cartoon, uh, which is supposed to represent you, and uh, we are going to show it to our uh, auditors. And um, I would like you to explain a little bit uh, why you choose this cartoon. Uh, I must precise that this cartoon has received uh, the first prize in the European World Cartoon Award. So, uh, It's a very nice one, obviously, but why did you choose this one? Uh, it's always hard to uh, pick just one cartoon <laughs> to represent uh, uh, myself, but uh, I guess I choose this one uh, because uh, it's about a topic which is quite important for me. I'm doing a lot about uh, environmental issues and um, So it's really uh, an important topic in, in all my work. And uh, I like the composition. I really like this cartoon and the fact that it receives a prize just uh, confirms like uh, it also uh, is uh, having a, an impact uh, for more people. Also. So you are, if you understand the cartoon, you are not really optimistic about the evolution of the world in terms of uh, Ecological protection and so on. I guess I'm realistic. <laughs> so I'm just uh, listening to what uh, scientists, scientists uh, are saying. So if we don't act quickly, it's what is going to happen. But uh, I hope uh, we will all find a way to avoid, to take away the last piece of the Jenga game before it all falls down. Hmm. So this is interesting because it explains also the role of a cartoonist. Uh, you are just saying that you are reading a lot about uh, scientific papers, about the evolution of the world. So your work as a cartoonist is based upon a reflection. It's not just a feeling, an emotion which is coming out. It's something which is much more elaborated, is it? Yes, sure. I mean, uh, we can't uh, draw without uh, getting informed the most as we can, even if we as cartoonists, a lot of time we draw when there's something really emotional, which is having an impact on us. But uh, the emotion is not enough. We have to to read to get informed and um, and it's not always easy because uh, Uh, nowadays we have to react really quickly to all the information which is coming and for me sometimes it's hard to draw quickly about a topic which just happens because I feel I need to, to investigate more about it because um, a lot of times it's more complex than it looks like, uh, every topic is quite complex so it's part of our job yes to, to make uh, investigation and, and look for information. And uh, you are a young mother and you are very interested by uh, illustrating books for children. And uh, this is something which has an influence on your cartoons because you are not one of those cartoonists who are extremely, uh, let's say, harsh or um, draw things which are provocating. It's a more, let's say, gentle approach to, to cartoons. So you are never uh, angry and uh, ready to do something extremely strong because a reaction very, uh, for instance, uh, you draw a lot about uh, violence on women. And we made together a conference in Ferrara two years ago. But even in this design, it's, it's not very, it's very, how could, how could I say, uh, very gentle. You are not provocating. It's you are more pushing to a reflection. Is, is it a frame of your character or is it a decision that you do not want to hurt anybody, just to go to the point? How is it working? I, I guess it reflects uh who I am. I mean, uh I think like it's a sensitive work because uh uh it's what I am. So So yeah, even when I try to, to draw angry people, when I'm angry with the politicians and trying to, to draw someone uh, with the um, harsh, uh, yeah, lines, I, I don't manage because uh, I, I think we don't choose our style, it's just come to us and it's a reflection of, of who, who we are as cartoonists, so. Yeah, and, and I guess, yeah, drawing for children has an impact of uh, doing something quite colourful. Like the uh, so Junga, so Junga designs you made, it's coming from a, a toy which your children are using, probably. Pardon? In your drawing, you design, the one we presented at the beginning, you design a Junga. Yeah game. It's uh, influenced by your children who are playing with that and uh, gave you the idea? Uh, no, because there are too little to play with Jenga. Actually, we, someone offered me a Jenga uh, game after, <laughs> after having made the, the illustration, but uh, yeah. There is a very big discussion for the moment on freedom of expression, where a lot of people are considering that uh, cartoons could be uh, as destroying as a uh, weapon. Do you agree with that? What is your position in this? Um, I mean, can uh, the word, can the word can kill like a weapon or not? No, for sure not. I mean, uh, drawings and words, they can hurt you. I mean, we have to work like that. A drawing, a cartoon can hurt someone, but uh, this cannot justify anything. Uh, this cannot justify uh, insults on internet or, or the worst uh, killing uh i mean we we all can deserve it with a cartoon or other an article but uh that doesn't mean uh we have to forbid forbidden to i mean some cartoons to to be published mm. So, you are favorable to a complete freedom of expression in the limit of the law, obviously. Yeah, sure. Mm -hmm. But what would you ask to uh, Babu Natale, <laughs> to Opera Noel? What would you ask him uh, in, uh, in terms of freedom of expressing yourself or about your profession and so on? <laughs> <laughs> uh, I don't know. I mean, uh... We have quite, uh, now with the internet for cartoons, it's, it's great because we can publish what we want and everything we want. And uh, the problem is more than a lot, uh, more and more newspaper are deciding to, to close uh, their newspaper to cartoons, over, but less and less cartoons in newspapers. And uh, the same newspaper, which are, who are watching about uh, freedom of expression, then in their own uh, newspaper, they don't have any cartoons. So I hope uh, cartoons can become part of, uh, of uh, newspapers again and uh, yeah more visible on the press. So that would be a very nice uh, Christmas uh, present to permit to have a new Uh, interest from the newspaper to cartoons. And yeah. uh, this is also the only way for cartoonists to earn money because publishing on the internet, I'm afraid, is not paying much and no. <laughs> very often not paying at all. So uh, I'm afraid we are arriving to the end of this uh, small interview. So thank you very much to Anne Duren to have accepted from Madrid to answer to our question. And I hope to see you soon. And I wish you a very nice end of year. With you and your family. Thank you. Thank you. Marilena Nardi è una vignettista e anche professoressa di illustrazione all'Accademia Belle Arti di Venezia. Ha disegnato per numerosi periodici come Diario, Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano. Si è aggiudicata il primo premio del concorso Fondazione Giuseppe Di Vagno Libex 2020 dal titolo Abbasso la satira e componente di Cartooning for Peace. Buongiorno, Marilena. Fa molto piacere ritrovarti eh, su questo screen, anche se avrei preferito vederti davvero, dal vivo. Ma adesso siamo abituati perché abbiamo già fatto eh, questo genere di eh, dibattito o, o di interviste via video. E quindi, Marilena Nardi, tu sei un'illustratrice, vignettista e professoressa di eh, illustrazione a Venezia. Ma, eh, Vediamo eh, la, la vignetta che eh, ci hai mandato per illustrare un po' eh, il tuo lavoro e anche la tua personalità. E quindi è una vignetta abbastanza dura, eh, ovviamente si capisce eh, molto bene che è legato alla violenza sulle donne. Perché? hai scelto questa vignetta per rappresentare in un certo modo il tuo lavoro. È vero che è molto difficile con una sola vignetta di fare il giro di una personalità, ma dietro di questo che cosa c'è? Allora, ho scelto questa vignetta che era legata al matrimonio forzato delle bambine, quindi è sia sulla violenza di genere sia sul mancato di rispetto verso i più deboli, le più deboli più piccole in questo caso, le bambine. E l'ho scelta appunto perché il tema mi sta a cuore. E anche perché dal punto di vista grafico mi rappresenta parecchio. È vero che è dura, però è vero che di questi temi bisogna parlare e cerco di farlo attraverso le grafiche, cerco di farlo attraverso delle soluzioni grafiche che permettono di far capire il messaggio senza senza fraintendimenti e senza forse troppo, troppo umorismo, ma con più un accento alla riflessione. Sì, di fatto il tuo lavoro non è tanto un lavoro umoristico, anche se eh, non manca di ironia, ma eh, è più un lavoro eh, di riflessione, direi, su eh, grandi temi eh, sociali piuttosto che politici. È così? Sì, c'è l'uno e l'altro, però se posso come dire, orientarmi sui temi sociali, trattandosi di temi molto spinosi, molto difficili, come in questo caso, e, uh, e, come dire, mi concentro di più sull'aspetto della riflessione che sull'aspetto dell'umorismo in sé, anche perché penso che le vignette devono soprattutto far pensare, far riflettere. L'umorismo entra, e ci sono colleghi molto più bravi di me che riescono a, a inserirli in maniera più efficace. Io di fronte a certi temi, non riesco magari a ridere più di tanto, riesco però a far riflettere, questo sì, credo che nel mio lavoro insomma, riesco a utilizzare la grafica per toccare dei temi che sono molto spinosi, molto difficili, più di carattere. E di fatto pubblici adesso, da, da quando è stato creato, sul giornale Domani. Sì. E dove fai più eh, illustrazioni di fatto di articoli di riflessione che quello che si potrebbe dire la vignetta editorialista, eh, la editorial cartoon come si dice in inglese? È una scelta eh, volontaria? Preferisci lavorare così? Ma Diciamo che si è presentata questa opportunità di riprendere, a fare un po' più di illustrazioni. E ogni tanto io propongo anche delle vignette, delle cose di carattere più editoriale. Ho proposto delle vignette su Trump, sulle recenti elezioni negli Stati Uniti, e le hanno prese, le hanno pubblicate. È un giornale che è nato da poco, è nato dalla metà di settembre, quindi devo ancora un po' capire anch'io in, in che modo muovermi all'interno di questo giornale però è una bella collaborazione. E il fatto di ritornare a fare anche delle illustrazioni legate più uh, all'altra parte del mio lavoro, va bene, mi fa bene in questo momento. E Quello che è assai sorprendente è che tu eh, si vede, sei una persona piuttosto dolce, eh, ma le tue vignette sono molto spesso di un di una gravità, di una forza eh, che sono quasi un pugno in, in faccia di quello che, che lo guarda perché c'è questa violenza direi nel tuo, nel tuo disegno nella, nella tua comunicazione sui temi che ti tengono a cuore ovviamente non lo so, mi pongo il problema di essere efficace quindi di mettere in chiaro esattamente quello che voglio dire, quindi il segno, le macchie, i colori vanno tutti un po' in quella direzione ed è vero un'anima un po' espressionista e viene fuori anche nelle vignette che non contrasta con il vivere più quieto, più dolce, più civile, ci sono, insomma, siamo esseri complessi, non siamo dei monoliti e probabilmente ho un po' di anime che convivono dentro di me, che va bene, spero <ride> Sì, va benissimo perché io adoro quello che fai, ma non posso dire che sia qualcosa che ti rende pacifico, ogni tanto dà voglia di reagire in maniera forte, è quello che ovviamente secondo me stai provando anche di creare in quello che sta guardando quello che fai. Ma secondo te eh, è possibile di trattare qualsiasi tema sotto una forma o di illustrazione o di vignetta satirica? In linea teorica sì, poi non sempre ci si riesce, però in linea teorica sì, e era un po' il discorso che dicevamo prima, io non sempre riesco a mettere l'umorismo, questo gradiente in più nelle cose che faccio, però sì, poi non è detto che si possa vivere di tutto tutto nella stessa maniera, però in teoria il disegno, il disegno editoriale può toccare un po' tutti i temi e soprattutto deve trattare i temi più spinosi e deve farlo in maniera precisa, in maniera da essere anche efficace. È quello un po' il suo scopo. E nel tuo mestiere eh, ci sono poche donne. Abbiamo già discusso di questo, perché assicurare la parità in un mondo che per il momento è ancora eh, dominato dai, dai maschi, perché eh, ci sono molto più vignettisti uomo che vignettiste donne, anche se ce ne sono parecchie e anche molto brave. Abbiamo intervistato in queste serie di intervisti Anne con chi abbiamo fatto una conferenza a Ferrara, ma ce ne sono tantissime altre. Perché come mai eh, è così difficile per le donne di avere eh, una presenza più importante Importante eh, in questo mondo per il momento dominato dai maschi. O è così o, o non è così? Ci sono difficoltà, e sono difficoltà legate un po' a delle consuetudini che sono difficili da cambiare, da sradicare. Poi è accennato bene, per il momento è così, e le cose stanno cambiando e cambiano velocemente. È vero che il disegno editoriale è stato per lo più come dire legata all'attività dei disegnatori uomini come si sono visti per anni più giornalisti uomini che giornaliste donne però pian piano le cose cambiano è una questione di, di tempo di consuetudini, di possibilità che le donne si danno io credo che cambierà dobbiamo avere un po di pazienza e favorire un po' queste queste, soprattutto le giovani illustratrici e probabilmente fra dieci anni saremo molte di più quando ho iniziato eravamo veramente una manciata di disegnatrici e adesso comincio a vederne tante, a scoprirne tante, a vedere attività molto diverse, quindi probabilmente è una questione di tempo. Allora, speriamo bene perché effettivamente merita assolutamente questo. Grazie Marilena per questa piccola e breve intervista e speriamo di vederci presto. Molto volentieri, grazie mille. Un abbraccio. Grazie. Un abbraccio, un Ciao. Patrick Lamassur, meglio conosciuto con il nome d'arte CAC, dopo un'importante carriera nell'industria cinematografica ha scelto di dedicarsi al mondo della satira, infatti dal 2014 è vignettista editorialista per il quotidiano francese L'Opinion, per il quale pubblica ogni anno un estratto delle migliori vignette, è presidente anche dell'associazione Cartooning for Peace. Bonjour Patrick. Patrick en terme de dessinateur CAC. Mr. Kak. Um, welcome uh, to this uh, interview. Um, Thank you. On the contrary to the, what I did with others I asked to a, every uh, cartoonist to send me a cartoon. But uh, I, for you, I selected one <laughs> of yours, obviously, obviously. And uh, this one is about uh, um, fake news and uh, uh, danger to liberty, uh, freedom of expression. And, um, i choose this because uh, you are now president of Cartooning for Peace. Could you explain uh, what is Cartooning for Peace and uh, what you try to do with that uh, foundation, in fact? Cartooning for Peace is, is a network of cartoonists uh, all over the world. It's about 200 cartoonists in 70 countries. Um, It was created in 2006 by Jean Plantu, famous French cartoonist, uh, drawing for the, the front cover of Le Monde, Journal Le Monde, The Daily. Um, right after the edition in first in Danish papers and then all over Europe, you know, of the famous uh, Muhammad prophet caricatures. And there were many debates, uh, there were riots and even dead people in some countries because of those cartoons, so um, there was a big panel. And Jean and Kofi Annan, at the time, who was um, the General Secretary of the UNO, uh, thought that it wasn't only about doing one panel, but it would be a long term problem, the relation between uh, Muslims and, and uh, cartoons. And so they, he decided to create um, this, it's an association based in France, although it's international, to do three things. Um, first, the first one is Um, promoting cartoons, uh, making conferences, exhibitions and so on and so forth, books that we do with Gallimard, um, to, to show cartoons and show what it is about, um, also then to do workshops in schools and prisons, where we go, we show cartoons and we try to teach uh, the students and the pupils, we try to teach them, let's say, freedom of speech. It's not, it's not only about human rights, which is basically the, the the core spirit of cartooning for peace, the, the, the, the general declaration of human rights. It's, it's about showing the kids that even if you have different opinions, you can talk about it and everyone has to listen to everyone. You don't have to change your mind about something that at least you can admit that we can't all think exactly the same way. So we try to teach freedom of speech based on cartoons. And the third part is we support um, cartoonists who are endangered in, in various countries. Uh, it can be because their government is putting pressure on them. It can be because they have threats on, on social networks, so on and so forth. So we try to help them and see uh, in the, the best way we can do to solve the problem. Uh, sometimes it's, it's very problem and they actually have some of our members had to leave their country and, and go and live somewhere else. So we also try to, to help them to do that. And some others are also in jail or have been um, beaten or Yes, yes, yes. Um, so well in, in in 2020 only we have registered about 60 I think it's 63 exactly different kind of threats. Uh, 63 cartoonists who have received threats and it goes from simple let's say uh, i'm going to find you and, and you, you're going to have problems that you can have on, on the social networks, for example. Uh, up to some of them were going to jail actually yeah because of a cartoon because because the government didn't like something they published mm. and not only about religion obviously but uh coming to yourself um you're a strange man <laughs> in the sense that you made a first career in uh, cinema uh, you were working for nearly 20 years if i uh, know well uh, for cinema in france and internationally and uh, why Did you abandon this career just to do uh, cartoons, editorial cartoons, particularly for a French uh, newspaper? I, I've always um, done cartoons, let's say on the private side. Uh, I started drawing at the age of, I don't remember exactly, let's say 10. Um, and I've, because I also loved movies, I started working in the movie industry in, in different associations um trying to I, i i worked for promoting french cinema in the world at UNIFRANce, which is a famous french association doing that so i traveled around showing french films and so on and so forth and i did different things i was in charge of the french film commission trying to attract film shoots in france i loved it, it it's it's really a great industry it's very creative it's very interesting now a lot of parties so i really loved it but i always had this little voice in my mind telling me you've never tried to actually work in the cartoon industry not not just do cartoons for fun but doing them in a professional way as a, as an everyday life in a way so i had this little voice here and in 2013 a new a new daily was created in france which almost never happens you know nobody nowadays because the press is such in such difficult times nobody creates a new daily And Nicolas Betou, former boss of Le Figaro and, and Le, Les Echos, famous French newspapers, created this new daily. And he wanted the cartoonist from the front cover, which also never happens. And um, the third thing that happened, which never happens, is that he, he decided to hire this cartoonist, not by making a phone call and finding someone he you know, already knew, but by making a public contest. So they organized the contest, which was very open. Anyone could participate. And they said we're going to give you one topic a day you can participate every day it's going to be for one month you send as many cartoons as you like and well i tried and i won the, the contest so they hired me and then suddenly my life completely changed obviously but uh, when uh, you are drawing you are drawing on command that is to say it's a newspaper who asks you to draw on a subject specifically. Yeah. yes it's i would say it's both the easy part of my job and both the frustrating one uh, easy because I don't have in the morning to wake up and think oh, what I'm going to do today, what, what do I want to speak about. But also frustrating, because if ever I want to speak about something and it's not what, what, the, what the newspaper has chosen for the front cover. Well, I can do it for myself, but it, it, I have to work on the specific topic that the paper gives me okay. that's true. How do you do? You have to get informed because many subjects are so vast, uh, it seems that you are going, you have to treat. Uh, how, do you, how do you work? Uh, how do you do that? First of all, if it's a topic that I don't know anything about, then I have, I do some reading, of course, trying to understand in, in the short period of time I have, because I do one question a day, I try to understand, the, let's say, the, the, the basics of that topic um and then i guess i do what every other cartoonist does i i start i look in the subject and think is there anything funny already in that subject it is there anything that is a paradox uh, anything that has changed in the years is there someone a, a funny politician that's involved uh can i make a connection between that topic and another topic of the day or a connection with a famous film or, or famous uh, uh comic book that, that everybody knows to make it funny i think we all have the same way of We look around, we, we, we start walking along different paths, and, and it's, most of them are dead ends. But sometimes we find something funny to say about it. And uh, to be funny is important for you. For me, it's the most important. I think it's even more important for me to be funny than to say something true or something that is important to me or it's uh, number one i try to be funny which sometimes is very difficult not only i mean if, if i do a cartoon about a, a murder of course it's not going to be funny most of the times but sometimes you, it's very difficult to be funny or something that's very economic or about you know finance or things like that so but it's my it's my first goal why because um it's what i like most in other cartoons it's when they are really funny that's what i like most Above any other aspect of the cartoon. Yes, and we saw that when you were a member of the jury of the Libex 2020 uh, cartoon competition, where effectively we chose some of the cartoonists because they were really, really good. One of yeah. them was uh, Job Bertrand, uh, which we are going to interview in this series of interviews. So okay. thank you very much, Patrick, and uh, hope to see you soon. Uh, in conversano, I Sì, Yeah, yeah, fingers crossed. I can't wait to, to try to see real humans in flesh and blood again. Yep. Yeah, that would be nice, effectively. Thank you, anyway. Thank you, Nisbo Boisen, giornalista, vignettista, multipremiato illustratore per libri di bambini. Crea delle vignette politiche per siti web internazionali e per il giornale danese Juland Posten. Fa parte del Consiglio Scientifico di LibEx. Good afternoon, Nils. I'm very happy to find you on video. I would have preferred to do it in Congress yeah, yeah. directly. Yes, but, uh, yes. I, we, we all would, I think. The time yeah. is the time, and uh, I think yeah. that, uh, the cartoons that you sent me to illustrate a little bit your job was uh, announcing what's going to be <laughs> <the Yes>. 2020. <laughs> And yeah. why did you choose uh, this one to... I, I think it, it was... Uh, I didn't know, of course, that there would be a, a virus, a pandemic or uh, lots of other terrible things coming uh, this, uh, this year. But uh, of course we had Trump and uh, there was uh, some sort of new uh, change happening. Uh, it was as if the world was giving a new set of values and it was, uh, of course, making fun of that uh, trend But uh, it was, came out to be more <laughs> precise than I had hoped. So uh, yes, that's the background really from, yeah. from, for the cartoon. And uh, in, your, uh, in your job, you are working uh, every day, I think, for a, a journal called Gillan Posten. Yes. It was the uh, journal, the Danish journal, which uh, was at the beginning of the affair of the uh, Mahomet cartoons. Yes, back in, in 2005. Uh, as there are yes. not many cartoonists in uh, Denmark, uh, I think there are something like 50 or something like this. Yes. Uh, were you, why didn't you participate to this com competition? Because uh, we, we must put it in context. Uh, this, this uh, cartoons were done after that they were in Netherlands. Um, um, Cineas was killed by terrorists, uh, Muslim yes. terrorists. Yeah. And there were a lot of problems with uh, uh, Islamism. Yes. That's why Jill and Boston decided to, to try to illustrate this by doing these cartoons, but why didn't you participate in that? Because at the time uh, I, I thought it was just a, um, a, a silly confrontation. At, at the time it, we hadn't had the discussion of uh, the freedom of expression. To me it was just a provocation, uh, which was an empty gesture, uh, and every um, cartoonist in Denmark was asked, to participate. Uh, I declined uh, immediately because I just read it and was, I was right out. Uh, um, I think we should uh, concentrate on uh, commenting on uh, real world issues and not, and not uh, exactly the differences between religion or... I remember some uh, afterwards, some of the um, uh, Israeli uh, cartoonist said, it's, uh, we don't make fun of people's religion, we make fun of people. And that's what I think, because you can put everything into religion. Religion in itself is not a problem. The extremists are the problem. So I, I didn't want to uh, confront a lot of uh, Muslims who are living everyday lives. Uh, what we have to confront are the terrorists and, and uh, people who are using religion. So, I, I believed at the time it was uh, the wrong thing to do. Later, it became a discussion of freedom of expression. Can we? And that, of course, changed the, the whole uh, attitude towards uh, the, the illustrations. Mm. So, for you, there are some limits to the uh, freedom of expressions? Um, I have my own limits. I don't think, uh, uh, of course, uh, I have a uh, uh, which can. My limits can, of course, also uh, be uh, provocative to some. I mean, we have the whole Chinese affair. Yeah, uh, I, I, I want to, to ask you a question. Yes, yes. We must explain what's happened to, to the people who are seeing us. Uh, you yeah. published in uh, January a cartoon uh, representing the uh, Chinese flag, but instead of putting stars, you put some uh, images of the COVID. Yeah. And uh, Obviously, this has, not obviously, But this provoked a kind of extremist reactions and you had a lot of threats and you had to close yourself in your house and so on. Yeah. So what do you think of this? Because, in fact, it was not which kind of provocation was it? And yeah. Well, you... that, yeah, that's exactly my point, because whatever you do, I try to express myself and not following a, a line of uh, um, I not try to follow politics. Uh, and that and, and uh, what we decide is right or wrong i i i try to uh, ask myself is this right is this wrong uh, and and and so in in this case uh, with the covid virus on the flag the chinese flag i just made a, a, a, a it was a visual interpretation of the chinese flag which seemed to um have upset the peking government uh so uh, uh and but they have It was sort of in a context of China asserting itself in a lot of uh, areas uh, around, the, uh, around the globe. The, the week before it was a, a Swedish uh, uh, uh, TV uh, sort of a humoristic thing about, they made some, um, uh, um, what do you call it? Um, irony? Yeah, irony of, uh, of uh, Chinese tourists and and they became very angry with the, with the Swedish. Uh, the week after it was me and, and, and the week after again, it was another, and it was a Danish sculpture who made a sculpture of the, the democratic movement in, in Hong Kong. And so, and it moved on. So they have, I mean, uh, there was reasons for this uh, harsh reaction from, from, uh, from Beijing yeah and this uh, raised the problem of uh, internet and the capacity of the people to uh, threats people on internet yeah. in an impune way because nobody was able to uh, know who they were and to no. stop, uh, what's what going what was going on no. so do you think that the freedom of expression should be limited by uh, algorithms or by legislation which would uh, impede such yes. uh, threats no. Yeah, I think it's very difficult to go into, uh, I mean, it, it goes both ways. I have to uh, reflect on uh, who sees my, my work. My work is all over the place, all over the globe, and people from different cultural uh, backgrounds will interpret it in different ways. And I, ha I have to have that um, knowledge in the back of my mind, working, not uh, like a uh um, some sort of censorship but but as a as a real it's a it's an you know the more i know about my, the my readers the more i precise i can be in my work uh, and of course i work out from uh, my cultural uh, uh, reality and background uh, and there will be people there will be cultures there will be religions and states who will uh, react differently from what I would have expected in, in yeah, my research. You are Danish. You are Danish. You are publishing on a Danish newspaper. Yes, Why yes. should you take in account people who are not in, Dan in uh, Denmark and uh, who are not of our culture? Isn't it a limit to your Yes, own? it is. It is a limit. And, but it's a, it's a fact. Uh, and I have to relate to that fact. And I have to be more like, a, think more like a teacher. I, I, I need to go in a... In, uh, I can, I can uh, try to... It, it, I don't always succeed, but I try to make it um, explanatory what I'm doing. Mm -hmm. And um, as, it is, as it is now, I just um, I received some money for a fund, so I'm trying to explain what I'm doing. I'm, I'm trying to explain my chain of ideas when I work. Uh, that's what I'm, I'm going in the start of the next year to, uh, to do something about online, to, to uh, try to explain how, how, uh, how my ideas will, will uh, uh, come into life. So you will have to send us a link to that so we Yes, I, I will very, very much hope so. Ideas. Because okay. uh, when you, when you uh, I think we all, all illustrators, when we meet the world, uh, we, we meet uh, lots of reactions. And it's, it's a very, it's a learning process as well. Um, it has to go both ways. And I'm not talking about censorship, self-censorship. It's just like, uh, uh, how can I explain a situation, a conflict better than I'm doing now? That's called responsibility. Yeah, I don't know. <laughs> <laughs> Thank you very much, Nils. Okay. Thank love you, Terry. And yeah. I hope to see you in Conversano as soon as possible. Yes, I, yes, me too. Hope to be there. Grazie mille. Sì, Marco De Angelis è giornalista professionista, illustratore e grafico. È redattore e disegnatore dei quotidiani La Repubblica e Il Popolo. I suoi disegni sono apparsi anche su numerose testate negli Stati Uniti e in Europa, come il New York Times, il Washington Post e Le Monde. È tra i fondatori e caporedattore della rivista online Boudoir. Ha collaborato anche con la RAI, TMC e altre emittenti. Buon pomeriggio Marco, eh, sono molto contento okay. di averti qua. E sei membro del Consiglio Scientifico di Libre Espressione e quindi è sempre un piacere di, di vederti. Eh, tu mi hai mandato per questa intervista una vignetta eh, sul tema della guerra e dei, diciamo, di tutti coloro che subiscono questo puoi spiegare un po' il, il perché della scelta di questa vignetta per ripresentare un lavoro enorme perché è da, da, da decine di anni che tu stai facendo le vignette in tantissimi posti da per tutto il mondo perché questa specificamente? Beh, devo dire che effettivamente è una scelta che è anche un po' sentimentale no? anche perché credo che mi rappresenti molto è una vignetta che io ho pubblicato eh, nel 97, e, e che ha vinto la Palma d'Oro al Festival, al, al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera, che è una de, appunto delle maggiori manifestazioni mh, per 50 anni, è stata una delle principali al mondo, adesso non si tiene più, e che rappresenta un po', diciamo, quella che è la mia filosofia e quella è il, la maggior parte delle vignette che realizzavo in quel periodo, cioè che erano contro la guerra contro l'incapacità del mondo, delle nazioni industrializzate, ricche, potenti, dell'Europa, di far fronte a quello che era il dramma dei conflitti che si tenevano in quel periodo in Jugoslavia, Kosovo, si era appena conclusa la guerra in Bosnia, ma che è una vignetta che è ancora drammaticamente attuale adesso con tutti i conflitti eh, che si tengono appunto in Medio Oriente, come vediamo quello in Siria, eh, il dramma dei profughi, del, del, eh, degli aiuti umanitari, cioè, temi che purtroppo eh, continuano ad essere di strettissima attualità e che segnano un po', se vogliamo, quella che è stata la mia attività di disegnatore di satira politica, oltre ai vari numerosissimi temi dei quali mi sono occupato. Questo nell'arco di... 46, questo, 46 anni di attività io cominciai a pubblicare, tutto, niente, il primo disegno l'ho pubblicato nel, nel 75, per cui insomma ne ho fatte parecchie. No, la, la gioventù non, non finisce mai. <ride> no, ma quello, no, quello che mi preoccupa è che i temi poi alla fine sono sempre quelli che si ripetono. Di fatto è questo che forse è un po' un problema per noi, eh, che ho la stessa età di te, quindi eh, che pensavamo di, di, di essere in grado di modificare un po' l'evoluzione del mondo verso qualcosa di un po' meglio e invece vediamo che soprattutto dall'inizio del ventunesimo secolo, che invece di andare meglio sembra che le cose si stanno peggiorando. perché... Come dicevi, il tema della guerra non è finito. Tu hai molto disegnato anche sui profughi, particolarmente sulla crisi degli migranti. Ma perché tu scegli sempre questi temi, eh, diciamo, di società nel stesso tempo che sono di attualità? Ma sono dei temi che mh, mi colpiscono direttamente al cuore perché vedo che effettivamente ci sono dei drammi dell'umanità ai quali non si esce. Far fronte, non si riesce a risolvere delle situazioni che si trascinano per anni, eh, drammi che coinvolgono popolazioni, famiglie, persone, bambini e, e devo dire che tra tutti gli altri temi che tratto abitualmente, io vado dalla, praticamente dalla satira eh, dello stretto fatto di attualità, eh, ma questo di più forse in precedenza quando facevo la vignetta quotidianamente per i quotidiani, ma tratto anche i grandi temi, i grandi drammi del, dell'umanità, insomma, per cui appunto questo del, del, dei profughi, dell'emigrazione, eh, emigrazione forzata poi tra l'altro, perché è un'emigrazione eh, che cerca non soltanto il benessere e la seconda possibilità economica per dei popoli disagiati, ma è un'emigrazione che è una fuga da situazioni disperate che possono essere la fame le siccità eh, le guerre, le persecuzioni ma appunto nel tuo lavoro è un lavoro io conosco bene la tua produzione perché mi piace molto e poi stiamo preparando delle cose insieme sì, ma eh, nella tua pro produzione è, è molto seria in un certo modo cioè una satira eh, che porta, non porta molto spesso a ridere Qual è la, la, il posto dell'umorismo nel tuo lavoro? Cioè a, a che punto tu quando prepari un disegno su qualcosa vuoi fare ridere o piuttosto fare pensare? Eh, ma io cerco di trovare sempre il giusto equilibrio, cerco di suscitare il sorriso, non tanto la risata, anche se talvolta mi diverte fare anche, proprio per piacere mio, anche delle, delle vignette eh, più più comiche se vogliamo, più strettamente umoristiche, pur sempre mandando un certo messaggio, un commento, quello che io chiamo il commento giornalistico, grafico, eh, ma cerco sempre soprattutto di far pensare, di far ragionare. In fondo l'umorismo, la satira, serve per guardare oltre il fatto, attraverso il fatto, eh, guardandolo con un occhio diverso. No? Quella la cosa che si dice sempre, ormai siamo banali anche a citarla, ma quello che spesso un'immagine di satira politica, fa pensare e colpisce, fa ragionare più che non un articolo, un editoriale di 60 righe, è la verità. Se uno riesce a trovare poi, io spero poi, insomma, di, di riuscirci, riesce a trovare il giusto equilibrio, di far sorridere, eh, magari a denti stretti, eh, però fare anche ragionare sul fatto, talvolta magari si va sul drammatico proprio, diventano delle illustrazioni, diciamo che, come nel caso degli attentati a Charlie Hebdo o altri che sono avvenuti, eh, si fanno dei disegni che non sono strettamente umoristici, è satira politica ma sono più che altro illustrazioni fatte con uno stile grafico umoristico ma che fanno essenzialmente pensare, ragionare, che colpiscono, insomma, che commemorano spesso. E allora, per divertirti, sembra che tu anche ti sfoghi tramite una rivista web che si chiama Boudoir. Sì, Boudoir, che è una rivista... Puoi spiegare un po', sì. Sì, Boudoir, www.boudoir.it. Sì, sì è rivista... si deve dire ancora www.boudoir.it, senza dimenticare la E Boudoir. Boudoir scritto poi all'italiana, così, diciamo. Questa qui è... Una versione cartacea che abbiamo realizzato l'anno scorso, una copia unica, <ride> abbiamo fatto un numero 0 e questo numero uno, ma in realtà è una rivista online, adesso stiamo preparando il numero 70 e siamo in tre a farla, insomma Dino Aloi, Alessandro Prevosto è il sottoscritto, io sono il caporedattore, ed è una rivista effettivamente che permette a molti disegnatori in un periodo in cui non ci sono riviste umoristiche non c'è molta possibilità di pubblicare satira sui giornali sui quotidiani sui settimanali permette a tanti disegnatori di pubblicare i propri disegni le proprie strisce e poi pubblichiamo anche numerosi articoli eh, su manifestazioni internazionali o articoli storici sulla storia della satira dell'umorismo anche tu, eri ci hai onorato di qualche tuo pezzo e e poi racconti anche umoristici, dove in Italia poi tra l'altro c'è una grande tradizione di racconti umoristici, ma che si è andata perdendo, racconti brevi umoristici si è andata perdendo nel corso degli anni, e noi stiamo cercando di recuperare. Anche con un premio che diamo, un premio Boudoir, che diamo nell'ambito di un altro famoso premio letterario che è racconti nella rete, che si tiene a Lucca, uno dei, vari, uno dei racconti selezionati per l'antologia, eh, il migliore umoristico riceve il premio Boudoir. Per cui, stiamo cercando appunto di tenere viva eh, diciamo la grande tradizione di satira e di umorismo che se abbiamo sempre avuto in Italia, coinvolgendo anche... Purtroppo, di... Che purtroppo sembra essere adesso persa, perché non c'è più neanche un giornale, a parte eh, quello toscano, eh, non c'è più un giornale di satira politica eh, a livello nazionale. Eh sì, infatti, il boudoir, devo dire, molti ci invitano a farlo cartaceo, però effettivamente la possibilità che ha il boudoir di, di vivere, di sopravvivere, anzi è soltanto quella del fatto di essere un giornale online, e altrimenti non, non sapremo come affrontare i costi, le spese la della carta, della, della, della, della distribuzione. Non è facile ottenere la pubblicità, praticamente è impossibile, per cui almeno facendo un giornale online che economicamente eh, diciamo, non ci porta a nulla, ma ci dà grande soddisfazione e tanta gloria. Se uno vivesse con la gloria saremmo tutti ricchissimi. Però. Quindi secondo te, eh, se non siamo più capaci di ridere, eh, c'è una luce che si spegne nella democrazia? Ma quello sicuramente. Per me la satira è essenziale. E, mh, lo è sempre stata. Si è fatta satira millenni fa. Eh, la grande tradizione della satira... Eh, politica eh, è nata diciamo si è sviluppata nell'ottocento poi nel novecento ha, ha, ha, ha visto grandi giornali che hanno lasciato un segno indelebile però effettivamente adesso è molto difficile riuscire a sopravvivere a farla sopravvivere perché ci sono molti casi di eh, censura di eh, timore di problemi eh, che possono sorgere a livello politico per cui quindi i giornali un po' per risparmiare eh, nelle collaborazioni perché la prima cosa che si taglia chiaramente è la, la vignetta umoristica, eh, un po' per timore insomma di avere eh, delle ritorsioni, no? diciamo delle, delle incomprensioni politiche con eh, i personaggi o i governi o la quelle parti di società che vengono colpite nella vignetta tendono piuttosto ad abolirla come è accaduto per esempio con il New York Times, parliamo del New York Times negli Stati Uniti che aveva una grandissima tradizione eh, proprio nella satira politica e, care, e che per delle polemiche per una vignetta di Antunes, polemiche poi tra l'altro estremamente infondate, eh, ha finito per abolire totalmente la presenza della satira politica sulle proprie pagine e quindi rischia di essere un problema anche di società perché perdere la capacità di ridere di se stesso o, o di le cose che sembrano un po' strane e triste eh, può essere una perdita tremenda per la democrazia. Grazie mille a Bene. Marco eh, per il tuo lavoro eh, e per quello che fai e ti auguro... Bene buone cose e speriamo di vederci a conversano presto. Speriamo, grazie a te di avermi dato la possibilità di raccontare qualcosa del mio lavoro. Ciao Marco. Ciao, grazie. Jupp Bertram, vignettista editorialista multipremiato, ha pubblicato le sue illustrazioni per il quotidiano olandese It Parole. Dal 2011 lavora per il settimanale Groene Amsterdamer. È membro di Cartooning for peace. Hello, iop I'm very glad to see you. It's uh, very nice to have you. Perhaps we shall have you also uh, next year in Conversano. I hope so. <laughs> I hope so. I uh, well. should have done it this year, but it didn't work. No, no, it's so, too difficult to, to, to get in Italy without all the and with this whole COVID uh, problems. But uh, nice to have me uh, yeah. on, on video. So you sent me a cartoon uh, which was supposed to show a little bit uh, what you are doing, because it's impossible with your long career to define you with only one drawing. But uh, why did you selected this uh, uh, Trump and uh, his uh, lawyer funding? Uh, why did you send me this uh, cartoon? I think this is a Trent Giuliani uh, cartoon because it, it, it is rather recent and uh, even at the moment it is still playing because they, they, they try to, to, to preemptive pardons uh, for, for, for the, the, the misdoings in the past and uh, maybe even in the future. So that it, it's, it's very actual and it, it, it's a mad, a mad world as well uh, what's happening there. And you are very interested in your cartoons, uh, obviously, to, to look at the, uh, well, strange things which are happening in the world. Yes. But are you mainly interested in politics or are you dealing with uh, other kinds of uh, themes and subjects? No, mainly politics, uh, I think. Yes, uh, uh, not everything I draw about uh, are directly politics. But, uh, but most of them are politics because they are most fun to, to, to draw about. It's just a, a huge stage with, with math actors every day. So it, it, it, it's, it's just fun. Yeah, and so uh, fun, fun. This is a very important in your work because you are one of these cartoonists, cartoonists who are always looking to have a ironic, funny, approach to problems yes is it your wh why is it your character is it because you think that but, have to to make the people laugh or what i i don't know but that could be many reasons uh, because someone does something maybe i'm a very sad person who needs this to do to keep alive but on the other hand i think i love uh, seeing the bright side uh, of life and, uh, and not only the, the dark side yeah and i'm tending to the bright side and i hope and uh, the readers and and, and, and the, the people that look at the cartoon just get a little glimpse of, of light when, when, when, when they see it mm. and in your approach uh you've got a quite a surrealist approach because most of your cartoons are also putting the uh, viewer in a in another world because it's uh, just uh, the one you made about uh, Giuliani and Trump uh, is, is a kind of characteristic of your work because it's an impossible situation but uh, quite surrealistic one. Yes, and I think I love to put it in a, in a surrealistic way because that gives you the opportunity to, to uh, To grab much more possibilities than, than, than you have to, to, to depict the reality, the reality which is quite, uh, mostly quite dull. You always look for something that's, that makes it, uh, gives the, the situation a certain twist. And this twist is easily to find for me, uh, and I speak for myself, to, to find an, uh, somehow. Real, uh, surrealistic environment than in, in a straight reality. I think, at the end, most cartoonists attempt uh, to uh, sort of a surrealistic world and, and, and not the, the real world, because if you would depict the real world it would be dull. <laughs> yes, certainly it is, <laughs> certainly it is. But uh, I wanted to ask you, um, You are drawing specifically politics, but you are touching also uh, problems linked to freedom of expression. And yes. uh, one of your uh, recent drawings, which was uh, in fact about uh, Charlie Zebdo, uh, where you saw somebody without a head, and at the place of the neck there was just a tongue going out. Yep. Yeah, yeah, yeah. In front of him was an imam. It was depicted after uh, uh, Abu Bakr al Baghdadi. That was the man that, that was in my mind. And also those uh, figures that uh, beheaded uh, people in Syria and in Iraq from, from uh, ISIS with his black head cover and, and, and uh, black, uh, how do you call this, the suits, uh, clothing. That, that, that, that was the figure. How do you? Uh, depict a, a, a, a, a fundamentalist, an Isis uh, warrior, they, you, you have to take just these images. So it, it, it was just this, this uh, jihadist that I depicted, it wasn't an, an, an imam, nothing at all, because I, I don't, I think I don't, I still do things really about a religion itself only with the, the people who are acting in it, as in politics. Yeah, but you told me that you had problems with that uh, cartoon. I didn't have problems, but, but uh, uh, there was a teacher in, in, in here in Holland that had put this, this image on the wall for five years, and uh, suddenly uh, some pupils of, of this teacher got angry about it and, and then put it away. And, they made such a fuss that, that, that he had to go into hiding, mm. his teacher. So that, that was, was quite uh, impressive uh, happening and, and, and I wasn't glad about it at all because it was not well interpreted uh, what exactly the meaning was. They saw uh, Mohammed in it, I believe, and, and, and which was absolutely not, not the case. And what do you think about this? What do you think about this, uh, all these uh, threats uh, against cartoonists which are drawing to criticize jihadist extremism, Islamism, and, and you see that the world of Islam is responding in a very negative way, just as if it was an attack against their religion. And, and it, it's not only in religion, but also in politics. It's with this social media, Threatening is it, it, uh, more or less usual, has uh, become usual in uh, the last years, and that, that's, that, that's awful, uh, but what can you do about it? Is it, as it is, freedom of expression as well. Yeah, and to, to so say, do, you, do you think that this kind of threats should stop you or stop other cartoonists to talk against yeah. theocracies and um, politics, uh, use of religions in politics and so on and so on? I don't use uh, religion, but, but, but, but they have, it is, it's free to, to, to, to criticize uh, your cartoons. It's, you're free to, be, to feel offended, but we, you can't be offended if, if there aren't any cartoons, if nothing has happened. So, it's, in a way, it's, it's a way of, of uh, Uh, beginning a discussion with a cartoon and then you can react on it and if you do not agree, you do not, not agree. But threatening is, as I am threatening nobody, I shouldn't be threatened as well, and neither. Hmm. That, that, that's the, the issue. We should, we should be free to do our things and we should be free to, to, to, to, uh, to react on things but also in a proper way that people can also react to this and not with, with this violence so you will carry on uh, drawing uh, as a critical critical cartoons about extremisms and things like this of course extremism and, and especially and, and I'm not extremism is is is, is a, an abstract uh, thing it's it's the people that are are are the, the, I'm acting against extremists Not extremism, I don't know what to do about it. With the extremists, that's, that's the way, and politicians, I act, and I don't act, I, I draw about it, I make fun of, uh, uh, of people, and of people which are on stage. Uh, let's say, the world is a stage. That's not, not, not, not my uh, invention, with often is set to is the stage and on this stage people are acting and this where I, I'm uh, involved, I'm watching those people act and I'm asking me why do, they do, this? do I agree with this and this is funny, this is not funny, but, but let's make something funny out of it. So, very well, I hope that you will carry on your very, very nice work which I'm very fond of it and I wish you a very good afternoon. Thank you very Thank much, Job. And, uh, Thank you very much. I hope to see you soon in uh, real, not only in virtual. Really? Yeah. Really, I, I'm looking forward to it. Okay. Thank, Thank you. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Fabio Magnasciutti, vignettista e docente fondatore della Scuola di Illustrazioni Officina B5. Insegna presso l'OIE di Roma. Collabora, tra l'altro, con La Repubblica, L'Unità, Il Fatto Quotidiano, Linus, Left e Il Manifesto e componente del comitato scientifico di Libex. Buongiorno Fabio Maniasciuti, molto contento di vederti anche se solo in video, avrei preferito vederti eh sì. a conversano dove sei venuto, venuto già più volte. Eh sì, eh sì, sì, non vedo l'ora. <ride> Anche noi a per dire il vero. Quindi abbiamo, stiamo presentando una vignetta tua che tu hai scelto effettivamente per presentarti e presentare il lavoro che tu fai come vignettista. Ci puoi spiegare mm. perché hai scelto particolarmente questa vignetta delle foglie che stanno cadendo e parlando tra di loro? Uh, le foglie sono sicuramente un tema molto ricorrente tra le mie vignette. e Non è stato semplice sceglierle per una questione di numero, perché mh, ne ho oltre il 10.000, insomma non saprei neanche più quante sono. E quindi ho scelto un tema che è quello narrato dalle foglie che riguarda i migranti, che è un altro dei temi che affronto Purtroppo, periodicamente, perché sarebbe bello non doverlo fare, ma credo che sia opportuno invece farlo. E magari da un punto di vista strettamente grafico non è forse la più rappresentativa. no? Si tratta sì, sostanzialmente solo di foglie, tutte più o meno di un tipo, tranne una che è diversa. È un altro tipo di foglia, insomma, in qualche modo, fa riferimento all'autunno che è a questa stagione, quella che stiamo quasi salutando, insomma, dicevo comunque, eh, in cui appunto l'una dice all'altra, stai venuto utilizzando questa locuzione che tristemente viene utilizzata riguardo a rubare il lavoro, l'una dice all'altra, sei venuto a rubarci il lavoro. No? Ecco, è un riferimento a un modo di dire tristemente noto. E quindi ho scelto questa per una ragione semplice, cioè racchiudeva, racchiude. Eh, due tematiche, una delle quali particolarmente importante e urgente è quella dei, dei migranti, ma che utilizzo piuttosto spesso nelle mie vignette. E quello che è interessante in questa vignetta è che anche fa vedere il, la tua tecnica, che è una tecnica molto particolare. E ci puoi spiegare un po' perché? Molti disegnatori hanno un tratto, tu e come altri, forse pochissimi altri, anche una pittura con una tecnica quasi di rilievo, diciamo. Beh, sì, allora, le vignette sono fatte tutte in digitale, direi purtroppo, ma alla fine invece insomma, è una grande risorsa, insomma, soprattutto quando si ha scarso tempo a disposizione. Però... Nasce da un grande e massiccio utilizzo. L'utilizzo che ho fatto dell'acrilico, dell che è sicuramente la mia, il mio materiale preferito. E quindi sicuramente l'approccio è pittorico perché utilizzo eh, il, la, la, la penna e quindi la tavoletta mh, come se fosse con tutte le dovute differenze, ma come se fosse un una tavolozza con con pennelli acrilici e più o meno amo partire dal, dalle ombre, dal nero, quindi parto sempre dalla, dallo scuro, dal nero faccio un primo un primo bozzetto veloce in cui prendo più o meno le misure alle forme e poi con i colori chiari tiro fuori la luce, insomma, diciamo, l'ho certamente inventato io questo approccio, però Generalmente a me piace molto partire dal buio per arrivare alla luce, magari anche metaforicamente, non lo so, ma comunque insomma eh, l'utilizzo comunque è molto simile a quello che ho sempre fatto e che continuo a fare con l'acrilico. E allora, del tuo lavoro anche hai un approccio che si potrebbe definire surrealista, cioè non esiti a fare dei disegni, mettendo delle situazioni come una pena che si fa, fa psicoanalizzare psico o dei, dei temi che sembrano veramente, completamente surrealisti per fare passare un messaggio sia politico o sociale. È, è così? Eh, sì, è così. Non sempre ovviamente c'è un messaggio, a volte è semplicemente un divertimento, no? eh, quindi capita che voglia fare una vignetta anche semplicemente per, eh, così, per, eh, per liberarmene in qualche modo. Quindi l'approccio magari può essere semplicemente solo umoristico, capita anche quello. Però sì, il linguaggio dei surrealisti è un linguaggio a me molto caro. Eh, è stato il primo amore quando mi sono avvicinato al mondo della pittura, ero piccolo. Era un catalogo, tra l'altro, che mi era capitato tra le mani, non so neanche per quale motivo, Insomma, i miei erano tutt'altro che interessati a qualsiasi forma d'arte, insomma, per cui mi era capitato questo catalogo eh, di Magritte, del quale mi sono follemente innamorato e più o meno tutti gli illustratori pagano un pegno a quel linguaggio, se non proprio direttamente a Magritte, ma comunque al linguaggio dei surrealisti, perché eh, hanno decodificato tutta una serie di strumenti che servono per leggere diversamente e lateralmente la realtà. E quindi sì, sicuramente c'è un grande amore da parte mia verso i, i surrealisti. Insomma. E tu lavori e hai lavorato per tantissime testate giornalistiche come La Repubblica, L'Unità, Il Fatto Quotidiano, eccetera, eccetera. Eppure non è che tu fai molto spesso delle vignette diciamo, di critica politica alla politica o al grande gioco della politica? No, hai ragione, sì, non... c'è stato un periodo soprattutto quando collaboravo con l'Unità in cui c'era uno scontro frontale allora i tempi con Berlusconi per cui ho fatto anche quelle vignette e ho, eh, ho realizzato anche vignette in quel periodo particolarmente, appunto, cioè ho, ho, ho, ho, principalmente ho, ho lavorato su temi politici perché ovviamente l'Unità eh, era, era un giornale purtroppo eh, apertamente schierato e eh, quindi ho realizzato anche vignette con caricature ma devo dire sinceramente che non le ho mai amate non, non amo né farle né vederle sinceramente è un linguaggio che non mi appartiene molto e quindi eh, a parte rari casi insomma non, ho, non sono un grande amante di quel tipo di linguaggio così frontale ecco, insomma cioè, non, non, non, probabilmente non sono grace eh, non lo so però non ho mai avuto un grande amore verso quel tipo di linguaggio diretto, cioè dove si ritrae il personaggio politico di turno ehm, magari storpiandone alcune caratteristiche insomma, no? la caricatura così funziona ovviamente si esaltano alcune caratteristiche già presenti, ma io non, non, non è nelle mie corde, normalmente preferisco dare uno sguardo laterale alle cose e soprattutto non mi piace dare delle risposte definitive eh, perché non, non ce l'ho sì, effettivamente mi sembra molto ragionevole con... Ma che, che cosa pensi della libertà di espressione? Perché appunto tu non affronti tanto temi che potrebbero essere, eh, diciamo, origine di, di controverse molto forti, eccetera. Che ne pensi? Oh, beh, in parte è capitato anche a me, eh. insomma, ho avuto qualche piccolo rimbrotto da parte di qualcuno, ma certamente non sono io un vignettista né un illustratore che può avere problemi ai quali tu alludi. Io penso ovviamente che sia una, un bene fondamentale la, la libertà di espressione in tutte le forme, anche laddove non, non incontra i miei, i nostri gusti. insomma, cioè Non è... Io personalmente, ripeto, non amo l'approccio brutale, frontale, mi piace, non per questo ovviamente non voglio che si sia assolutamente liberi di esprimersi in qualsiasi modo, ritengo che sia una grandissima risorsa, poi ovviamente il discorso cambia eh, da paese a paese, insomma... In alcuni paesi certi linguaggi sono particolarmente ficcanti e particolarmente importanti, in altri paesi, diciamo, come anche l'Italia, insomma, diciamo, tutto è molto più leggero, insomma. Cioè, quello che io faccio qui non potrei mai farlo in altri luoghi del mondo e quello che fanno alcuni vignettisti qui non potrebbero mai farlo in alcuni luoghi del mondo. Naturalmente poi, se lo fanno, vanno incontro a problemi che ben conosciamo. E allora, caro Fabio, eh, vogliamo ancora avere la tua visione laterale, quindi eh, continua a farci vivere con il tuo surrealismo certo. assolutamente straordinario. <ride> Grazie mille, Fabio. Grazie, e a, a, Grazie a te, Thierry. A presto. a presto per un caffè a Roma, spero. Va volentieri, ti raggiungerò presto. Ciao, a tutti. Ciao, ciao. Aghim Sulai, vignettista, illustratore e pittore e vincitori di molti premi di Satira, tra cui il primo premio Una vignetta per l'Europa nel 2012 e il secondo premio del concorso Fondazione Giuseppe Di Vagno Libex 2020 Abbasso la Satira. Espone le sue opere nelle diverse gallerie, tra cui l'Alfa Gallery di Londra. Aghim Sulai, tu sei un pittore, un vignettista? di origine albanese, ma vivi in Italia. E tu hai scelto per questa intervista, per presentarti e per fare vedere un po' qual è il tuo lavoro, una vignetta che rappresenta da schiena probabilmente un migrante. Puoi spiegare perché hai scelto questa vignetta? Allora, eh, come hai detto anche tu prima, sono nato in Albania, sono cresciuto lì, sono formato lì, eh, tutta la mia attività artistica è stata forzata, eh, creato, studiato, eh, pieno di gioia, diciamo in questi tempi, anche se vivevo durante il regime comunista, però abbiamo trovato con i miei amici, con i miei professori, i tempi di viaggiare, di imparare arte e eh, anche la satira. Eh, quando sono arrivato in Italia con una valigia, magari non era quello che rappresenta il disegno, ma era magari un po' diversa, però il senso della valigia mia, mia, in maniera istintiva mi ha seguito sempre, essendo anche in Italia ormai da 30 anni, vivo ancora con questa valigia immaginaria, perché io quando sono venuto qui non avevo, avevo solo sogni da riempire questa valigia, magari era vuota, era da riempire di vedere come pittore caravaggio ma di vignettista anche di conoscere l'arte di satira in europa perché in Albania, come ho detto prima durante il regime non potevo criticare come come come sentivo le cose perché il regime tagliava il disegno ti rompeva le forme di, di espressione e allora il primo e poi eh, con la valigia il primo concorso che è stato a Cuneo appena arrivato in italia mi ricordo come adesso era su Rai3, Rai eh, un annuncio per un concorso a Cuneo, Euro Humor si chiamava quella volta, parlo di vent'anni fa. Allora ho scritto indirizzo e ho mandato la casa valigia, una casa che rappresenta la casa dell'emigrante, che praticamente è una valigia, tutto. In una valigia c'è tutto. E ho vinto il primo premio e mi ha seguito bene questo. Cioè poi, quello che dici te, che parli per quell'uomo con la schiena, con la valigia sotto, rotta, ho vinto il primo premio di nuovo in, in Francia. E allora ho cominciato a capire che stavo disegnando senza, senza pensarci, in maniera istintiva, il mio autoritrato, con la valigia, con i sogni che avevo dentro, e stavo tirando fuori... La mia DNA artistica, che avevo imparato in Albania, è presentata qui, in quel terreno nuovo, europeo. E siccome sono andati bene queste due volte, allora ho seguito sempre a partecipare, con le, con, con le, soprattutto con le valigie storie di emigranti, di emigrazione. Poi il, il focus, la, la panoramica del mio sguardo ha cominciato a vedere le cose più in profondità. E a vedere, a criticare i problemi dell'emigrazione, che io li ho conosciuti da vicino all'inizio, a conoscere pian piano legati anche con questo tema che per me sono il mio, nella, mia, nella mia forma più concreta, anche la natura, la critica per la protezione contro la, la rovina che l'uomo sta facendo all'ambiente, per la mancanza dell'acqua, per i problemi dell'uomo in generale. E soprattutto un giro-ritorno eh, di nuovo alla valigia, di nuovo alla storia dell'emigrazione, che si possono fare, anche se lavorerei solo sull'emigrazione, posso fare solo mostre e mostre, disegni e disegni, perché la valigia non, non finisce mai di stupirmi, ci ha sempre nasconde nei suoi angoli vuoti particolari e ricordi, ma anche cose da proporre. Tu fai anche molte vignette politiche, eh, anche sulla politica europea hai anche vinto un premio nel concorso che avevo organizzato appunto con un disegno dove si vedono bene tutti i capi di Stato e di Governo che remano in una barca a forma di stella e quindi effettivamente rende abbastanza difficile la presa di decisioni e quindi eh, sei anche ispirato da, dalla politica diciamo internazionale? Sì certo perché entrando nel giro dei concorsi la tema principale che chiedevano questi concorsi sono problemi dell'uomo oggi della vita di oggi e per forza l'artista, il vignetista deve toccare i problemi della realtà i veri problemi, quali sono? una parte come europei e questa Europa famosa che noi cerchiamo, anzi anche noi come cittadini europei siamo in quella barca ognuno con la famiglia a entrare in questa Europa anche se siamo dentro a capire meglio questa Europa quando vado in Albania che sta tentando di entrare in, in, in Europa, lo guardo in Europa e dico: Ma cosa volete fare in Europa se non capiamo anche noi? Cos'è ancora? Sì, mi cos <ride> Così, allora praticamente questa stella che dice lei è una vignetta che mi ha dato anche questa molto soddisfazione per la trovata artistica, perché come ha detto tu, è una stella dell'Europa. Nella forma della barca e in ogni angolo della stella c'è un personaggio che rappresenta uno Stato o una, un Consiglio europeo che rema ognuno per conto suo e la barca rimane in mezzo, cioè non va da nessuna parte. Eh, e poi questo premio me l'hai dato tu a Ferrara, non so se te lo ricordi. <ride> sì, certo che lo ricordo. Ma per, ritornare al la... per ritornare al tuo lavoro, tu sei un pittore, e anche un pittore abbastanza famoso, abbastanza realista, direi anche forse iperrealista, e si vede molto nelle tue vignette. Ma come fai un equilibrio tra la tua pittura e la... le tue vignette? Allora, l'equilibrio è una scuola della vita, cioè praticamente il corpo artistico, cioè la mia, la mia parte artistica, comincia a sfruttare la, la manualità che uso per il dipinto, luce, ombre particolari. Questo li metto anche sulla vignetta, per esempio io anche la vignetta lo faccio a mano libera. Ti faccio vedere un disegno, per esempio, che sto facendo ancora qui, si parla di lockdown, è fatto tutto con una pena sottile piano piano piano piano con tutti i particolari e forse anche questo è a gimsulai perché rappresentare una vignetta come una mini, una pittura umoristica, e anche questa è una forma carina che manca, forse nel, nella cornice grande dell'umorismo e della satira perché di solito i miei colleghi lavorano, o al computer lavorano con le forme digitali, lavorano invece la mia è manuale, io anche nei concorsi porto disegni fatti a mano, sono un artigiano praticamente che, che, per, che mi aiuta, la pittura mi aiuta certe volte a risolvere la psicologia del personaggio, questo della barca per esempio che noi abbiamo parlato prima, se vedi in particolare tutti i personaggi vedi luce e ombre, la somiglianza e allora qui è la, la madre pittura che mi dà... Che mi dà uno spunto e poi alla fine anche mi piace. I miei maestri di vecchi sono Onore mie, sono famosi di, che erano anche pittori, come Goya, per esempio, erano anche goi, anche, anche pittori e anche, anche uomini di satira e di, di, critica, di critica forte della società e dei problemi che vivevano. Questa forma l'ho trovato perché magari nella pittura io, nella pittura poetica, narrativa e anche un po' nostalgica, perché sempre dipingo la mia scoliera del mio, della mia terra, no? la mia infanzia. Invece nella, nella satira è una parte che io devo urlare per i problemi che sento. E la satira mi aiuta di più e mi dà soddisfazione in questo senso, quando si parla per l'emigrazione per la mancanza della libertà della stampa, libertà di espressione, libertà di tutto. La vignetta è più vicina ai problemi reali, forse, secondo me. Mm. E così una aiuta l'altra, una aiuta l'altra. Effettivamente, è effettivamente il caso. La vignetta è una lezione anche di vita, è una lezione di critica di tutte le cose che non vanno bene. E quindi, caro Agim... Aghim, ti chiedo di mandarmi la tua ultima visita, per favore, e, e ti auguro un bellissimo lavoro. Continua così, veramente. Ah, io ti ringrazio molto, è sempre un piacere quando vedo te, quando parlo con te, chiacchiero. Eh, ultimamente siamo visti adesso a Bari, eh. Anche, eh, con questo premio importante, ti mando ancora e faccio gli auguri anche ai colleghi che hanno vinto. Beh, anche agli organizzatori, vi auguro e vi abbraccio da, da, da Rimini, diciamo, dai. Ciao, buon lavoro. Grazie, grazie, a presto. Grazie, ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Pierre Balouet, vignettista e docente. Le sue vignette sono state pubblicate sulle principali testate internazionali, come The Guardian, The New Yorker e Le Monde. È componente di Cartooning for Peace e del Comitato Scientifico di Ibex. Bonjour Pierre Balouet, comment vas-tu de la France? Bonjour. Bonjour, ça va, ça tu, va nous a, tu nous as envoyé pour cette interview un dessin que tu as choisi, que je t'avais demandé de choisir, qui est, représente une critique sociale assez forte. Un, ce sont deux riches, un couple de riches, devant un mendiant, et au lieu de lui donner une pièce, l'homme demande, demande à la femme de lui donner son masque. Tu peux expliquer eh oui. pourquoi tu as choisi ce type de dessin pour ça, Souvent, les, les, les idées sont, viennent comme ça et souvent elles sont, elles sont saugrenues parce qu'ils euh, sortent de la banque et il y a un pauvre type qui est là, un pauvre SDF qui a mis un panneau pour survivre. Et pour, pour ce riche, pas la, c est, c est, il pense a la maladie et il demande à sa femme, pas lui-même, de lui donner son masque. C'è come ça, c'est une idée un peu surréaliste, un peu songrenu, ma ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, en même temps, ce sont les thèmes que tu utilises le plus souvent dans ton travail, c'est-à-dire les thèmes sociaux, les thèmes de critique sociale, politique. Oui, c'est ça. Oui, c'est cela. Oui, parce que je travaille beaucoup pour des journaux qui Donc, ben, je, je, je, je, je m'occupe de ces thèmes. Mais, mais alors, tu... j'ai une, une anecdote très drôle c'est que j'ai montré ce dessin à un ami qui m'a dit, Mais je l'ai fait, <rire> mais je l'ai fait ça. Alors, je lui Comment tu l'as fait Ben oui, il y avait un type qui faisait la manche à la, dans la rue et je lui ai donné un masque. Je lui ai donné de l'argent, mais je lui ai donné un masque aussi. Alors, un masque neuf. Pas celui de sa femme, un masque neuf. <rire> oui, ça, c'est quand même autre chose. Mais alors, pour revenir à, à, à tes thématiques. Euh... Ton travail est un travail essentiellement de euh, critique sociale et politique. Parce oui. que même si tu ne travailles plus vraiment pour euh, des journaux politiques, tu continues à décider, euh, disons, sur euh, le, le, grand, le grand manège, disons, de la politique. Oui, et donc, oui. c'est quelque chose qui te tient à cœur, et c'est ça qui est le, le fond de ton, de ton travail, de ta recherche, de ce que tu veux essayer de faire passer comme message Ben, je, le message, c'est que ben, y a, y a, ce qui est plus terrible en ce moment, c'est cette maladie. Bon, J'ai fait énormément de dessins, cette pandémie, énormément de dessins sur, le, sur le, la, la, la, la Covid-19. Je, je travaille beaucoup pour le, le site et le, et le, le syndicate de Kaggle. J'ai fait énormément de Trump. Et de, et de Biden, et, de, et du Kamala Harris. Et puis je travaille pour un journal qui est un journal de, dans, sur l'environnement, un journal d'écologie. Et alors je travaille beaucoup sur les thèmes de la pollution, euh, les déchets, etc. Quoi, la, la pollution des mers, des sols, des, le, le, le glyphosate, etc. Alors tu es, tu es aussi président d'une association qui s'appelle France Cartoons, Oui. et qui regroupe un grand nombre d'auteurs, pas seulement français d'ailleurs, parce que ça s'appelle France Cartoons, mais c'est plutôt francophone cartoons, éventuellement. Et quel est l'objectif de, de, de cette association C'est une association de dessinateurs qui, créée, qui a été créée en 2001, avant Cartooning, mais Fort Peace. En 2001, c'était au sein d'une association qui s'appelait la FECO, on avait créé la section française des dessinateurs, euh, des dessinateurs français. Et puis, ils se sont raccrochés à nous des Suisses et des Belges, et puis des Italiens du Val d'Ost. Alors, on s'est désignés comme francophones, et puis depuis deux ou trois ans, les Américains de Kaggle nous ont rejoints. Parce que Darren Kaggle, le grand dessinateur américain, a décidé qu'on était son association de dessinateurs favorites, à oh. cause et que la France était la patrie du dessin de presse et de la, de, et de la satire, à cause de Philippon, Daumier, euh, l'assiette au beurre et puis Charlie. Oui, Donc maintenant, on a, on a dépassé le, le, le cadre de la francophonie, puisqu'on a des Américains, des lettons, un ou deux Chinois. Enfin bon. Alors notre but, c'est de mettre les dessinateurs en rapport entre eux, Moi, je, je, je donne plein de conseils à des jeunes mecs qui, qui commencent, je, leur, je les aide à faire des devis, je leur, leur donne des indications de prix. Et puis, euh, on fait un journal, un web magazine, parce qu'un euh, qu journal papier, c'est compliqué, hein, tu le sais bien. Oui. Et, et puis, on, a, on est en train de faire un, un très beau site en ce moment, on est en train de travailler sur un site qui sortira probablement à la fin de l'année ou au début de l'année 2020, où nos 180 membres pourront, viendront déposer leurs dessins eux-mêmes, et ça sera une espèce de vitrine du dessin de, du dessin de presse. Quoi. Et, et alors justement, euh, avec France Cartoons, euh, tu as connu un, un épisode de censure intéressant, euh, dans la mesure où auparavant, FECO, FECO France, donc une association internationale de dessinateurs dont la branche était FECO France, euh, a participé, Enfin, le président français de, de Féco France avait participé à un concours organisé par l'Iran. Oui, c'est le... le président français, de, le président de Féco International, hum. qui a participé à, à un concours, alors c'est un truc de fou, c'est assez long, mais bon. Euh, en, alors, 2006, hein, en 2006, le, le, cette, cette officine du gouvernement iranien, qui s'appelle House of Cartoons of Iran, a organisé un concours en réponse, entre guillemets, aux, aux caricatures danoises. Bon, on n'a pas bougé, on n'a pas vu, on n'a pas fait attention. Et puis en 2015 et, donc, et en 2016, donc, ils ont réorganisé un nouveau concours. Ces concours s'appellent Holocaust Contest. C'est des concours, des, des, ils demandent aux, gens, aux dessinateurs du monde entier de renvoyer des dessins qui, qui contestent l'Holocauste. Donc, veut? Et alors, nous, on a considéré que ce concours était, était dirigé directement vers les, les attentats de Charlie Hebdo. Et, et ça, ça, alors, le, direct, le président de Féco International a participé à ce concours. On a demandé sa démission, on l'a obtenu. Euh, C'est-à-dire, ce, ce, -ce dans la tête des Iraniens, qu'est-ce qu'il faut faire pour emmerder le plus les Occidentaux c'est de, de faire de l'antisémitisme, de l'antisémitisme, et du négationnisme et du révisionnisme. Et ce concours, on a considéré qu'il était révisionniste, et qu'il était dirigé vers les, contre la couverture verte de, de l'USE, tout est pardonné, et contre le, les immenses manifestations d'émotions qu'il y a eu dans le monde entier après les assassinats de Charlie. Et on n'a pas compris du tout pourquoi ce président de cette association internationale avait participé à ce concours. Donc on, a, on est monté sur nos grands chevaux, on a exigé sa démission, il a démissionné. Et puis il y a eu de nouvelles élections, il ne s'est pas présenté, mais il s'est retrouvé bombardé vice-président. Euh, à ces élections, on n'a reçu aucun bulletin de vote, nous les Français, qui, sommes, qui étions la plus grosse euh, section. Donc on a, on a coupé le cordon ombilical, on est parti de. On est parti de la FECO et on est devenu France Cartoons et on vole nos propres ailes et on a doublé nos adhérents et ça va très bien comme ça. Et donc, toi, tu es favorable à la censure, disons, de dessins qui iraient au-delà de ce que l'on pourrait appeler la liberté de la presse qui va contre, justement, les législations qui punissent l'antisémitisme ou qui punissent Nous, on est... On est, des, on est, des, on est, on est foncière, foncièrement pour la liberté d'expression totale, mais il y a un moment où le, le racisme, l'antisémitisme et, et, et, et le négationnisme, il y a un moment où ça coince, quoi, où on ne comprend plus. Quoi. On ne comprend pas euh, un concours qui qui nie l'Holocauste, qui nie l'Histoire. En France, on a une loi qui, qui condamne les, les, les, les propos négationnistes. Négationniste. Oui. Et bon, ben, cette loi, on la trouve très bien et on, on comprend pas, on n'a pas du tout envie qu'on la, qu la transgresse. Quoi. Et par ailleurs, il n'y a absolument aucun parallélisme entre faire un dessin contre les terroristes et un dessin négationniste. Ben, les terroristes... Euh... Ben oui, mais non, en fait, House of Cartoons of Iran, ils font beaucoup de dessins contre les terroristes, parce que les terroristes sont des sunnites, le al qaïda et, et, et ISIS sont des sunnites, sont des sunnites. Non, bien sûr que, moi je n'ai jamais dessiné Mahomet, j'ai deux trois petites bricoles, mais bon, Mais j'ai beaucoup dessiné de terroristes, j'ai beaucoup dessiné de, de, de, de salafistes, de djihadistes. Euh, à une époque, j'en faisais beaucoup qui paraissaient dans Jeune Afrique. Alors j'étais très fier parce que je dessinais des barbus dans des positions ridicules, évidemment, c'est la, la meilleure solution pour le, pour le faire rire hein, tout en faisant réfléchir. Et j'étais très fier parce que je savais que ce journal, était, il est fait à Paris, mais je savais qu'il était distribué en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Mali, au Sénégal où sont vraiment, où sont les, les salafistes quoi, Boko Haram et, puis et Acme. Et donc le rôle du dessinateur pour toi, c'est un rôle aussi de mettre les points sur les i, de soulever les, oui. les problématiques et de provoquer la réflexion, pas seulement les réactions barbares. Oui, oui, c'est faire rire évidemment et réfléchir et réfléchir. Et puis même, Tidius rajoutait en plus, si quand vous avez fini votre dessin, vous avez un petit peu honte, c'est encore un meilleur dessin. C'est-à-dire qu'il disait, un dessin qui fait rire est un bon dessin, un dessin qui fait rire et réfléchir est un excellent dessin. Mais si vous avez un petit peu honte à la fin, c'est encore un bien, plus, un bien meilleur dessin. Et oui, c'est ça, c'est pour faire rire et réfléchir, c'est un, un petit éditorial, quoi, en fait. On... Et donc, je te souhaite de continuer encore... Euh beaucoup ce travail de réflexion et de provocation qui est absolument utile pour la démocratie. Merci beaucoup Pierre, et j'espère qu'on pourra te voir bientôt à Conversano. Ah bien sûr, bah, avec grand plaisir. A bientôt, merci, merci beaucoup, bien bonne journée à merci. tous. Merci.